Adidas a di 0 tempo 9, dopo 200 km vediamo insieme. Un ottimo allenamento per recuperare, circa 10 km in giro per la città, fatti da un ritmo lento e con qualche lungo. La temperatura era perfetta, nessuna nuvola, insomma davvero una bellissima giornata, Ed è stato un piacere correre con l'Adidas di Zero tempo 9, modello che per la suola usa ancora la fantastica Continental. La gomma leader del settore che garantisce un grip elevato sul bagnato superiore a quello delle altre mescole presenti sul mercato. Per l'intersuola eh, la scarpa usa il sistema Boost ma adesso ha due diverse densità eh, con la schiuma EVA nell'area anteriore per creare una scarpa ancora più versatile. La tomaia è in tessuto a rete ispirato all'origami giapponese, per un migliore supporto dell'avampiede con un design devo dire rinnovato, costrisce in pelle scamosciata sintetica e giunta ai lati della, della punta, che danno un tocco un po' retro e di sostegno alla scarpa. Nella parte superiore della scarpa la tomaia facilita la traspirazione a mio parere in maniera sorprendente, la scarpa è abbastanza protettiva e stabile, sulla parte del tallone è rinforzata molto bene per controllare il movimento orizzontale. Il sistema di torsione usa un supporto d'arco molto leggero che consente all'avampiede e al tallone di muoversi indipendentemente per garantire una migliore stabilità del piede ed adattabilità alle diverse superfici del terreno. Questo modello presenta un drop di 10 mm. È un peso di circa 260 grammi per la versione maschile e 230 in quella femminile. La scarpa mi ha dato delle bellissime sensazioni. Ha una calzata molto bella, almeno a, a mio parere, a me piacciono eh, le scarpe che un po' avvolgono il piede. Per chi volesse o è più abituato a utilizzare delle scarpe eh, con una pianta un po' più, più larga, allora consiglio di prendere un numero eh, in più. Mi um, è piaciuta molto la, la suola, garantisce un grip in tutte le condizioni, asfalto, sterrato, bagnato, asciutto, eh, fantastica. e Dopo 200 km devo dire che sembra ancora nuovo. Per cui assolutamente la suola garantisce una durabilità della scarpa che è fuori dal, eh, dal, diciamo dal, dal comune. Eh, per quanto riguarda la tomaia, eh, mi piace molto lo stile un po' retro, mi eh, piace anche il fatto che sia molto traspirante sulla parte anteriore. Eh, devo dire che però da una parte un pro, dall'altra è un contro perché eh, da quello che ho visto tende, soprattutto nella parte anteriore della scarpa, tende un po' a usurarsi. Per il resto eh, mi sembra una scarpa molto stabile, di sicuro una scarpa eh, versatile per cui può essere utilizzata per ritmi lenti o per ritmi medi eh, per ritmi medio veloci. La sì, certo. scarpa è consigliata eh, per runner eh, di un peso eh, intorno ai 75 kg, non ha avuto nessun problema eh, alle ginocchia, Sostiene per molti chilometri ma non è eh, la scarpa diciamo quotidiana adatta per chi ha eh, esigenze di, di un supporto ecco elevato. Eh, vi lascio eh, qualche caratteristica tecnica eh, qui in descrizione, eh, fatemi sapere la vostra opinione, lasciate qualche commento, se vi è piaciuto il video mettete un like e eh, se volete scambiare qualche opinione con me relativamente ad altre scarpe iscrivetevi al canale. Vi ringrazio eh, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!